Assolutamente al nome, della città, al nome della città e dello sport. L'assessore Caramanno, assessore dello sport, è un assessore attento e intelligente che segue queste iniziative con, con spirito collaborativo alto, nei limiti delle sue umane possibilità. Credo che questa squadra ci darà ulteriori soddisfazioni. e Noi siamo grati e salutiamo con affetto le atlete della IOMI.